Buona mattinata. Grazie Cristina, eh, grazie e buongiorno a tutti, benvenuti, eh, anche così numerosi, è sempre una bella giornata quando eh, riusciamo a ritrovarci con la um, comunità dei nostri musei. Eh, io eh, semplicemente vi eh, illustrerò brevemente eh, un paio di slide che adesso eh, vado a dividere. Ditemi appena lo vedete. Riuscite a vederlo? Bene? Sì, perfetto. Sì, sì. Eh, allora, in, in queste slide, sostanzialmente, io ho, vi ho riassunto quello che eh, che è stato eh, e che in certa misura sarà anche eh, per tutti coloro che faranno eh, compileranno il questionario l'iter dal punto di vista istituzionale amministrativo ma anche operativo vero e proprio come vedete stiamo parlando di un percorso ehm, ormai che risale a, a parecchi anni fa al 2018 quando fu lanciato il famoso sistema museale nazionale a cui alludeva eh, Cristina con le sue luci e le sue ombre eh, ehm, di fatto Uh, per noi Emilia Romagna che comunque siamo una delle prime regioni che ha, ha portato a termine eh, almeno in, in questa prima fase l'accreditamento eh, sono passati ehm, un certo numero di anni perché questo eh, si avviasse, eh, in cui però abbiamo lungamente operato, al di là del fatto che sono stati anni particolari come, eh, come tutti sappiamo, eh, l'accreditamento, poi eh, spiegheremo in che cosa ha consistito questo, questo percorso, eh, l'accreditamento... È eh, iniziato per, la, per i musei non statali della Regione Emilia-Romagna appunto il 23 novembre del 2022, prima finestra conclusa eh, nel eh, eh, 2021, eh, prima finestra conclusa il 15 gennaio del 2022 in medias res eh, abbiamo espunto dai eh, musei eh, accreditati dalla, dalla regione emilia romagna i musei eh, universitari che pure in, in buon numero si erano già eh, iscritti avevano già presentato il questionario perché poi è stato deciso che eh, questo percorso sarebbe stato curato per quanto riguarda i musei universitari direttamente dal, dal ministero della cultura eh, al, dal 15 gennaio fino al 31 marzo si è svolta questa istruttoria eh, non semplice come accennava Cristina e che in qualche modo ha coinvolto non solo e non tanto la eh, come dire la il, il, il conteggio dei punti dei voti del questionario, ma per noi è stato proprio una eh, revisione comple complessiva su, su eh, almeno una parte del, eh, dell'universo museale in cui abbiamo coinvolto eh, innanzitutto praticamente tutto il settore, quindi non solo il gruppo del sistema eh, museale nazionale che ringrazierò sempre e, ma anche i settori della valorizzazione, del restauro, eh, così come anche eh, competenze esterne, dall'ICOM Emilia Romagna all'Anci all Cultura Emilia Romagna, proprio per avere eh, una eh, vastità di sguardi su, eh, su questa operazione eh, così importante, del resto era la prima volta che eh, veniva iniziata istruttoria finita ehm, elenco formato eh, che è stato poi eh, validato dalla giunta eh, attraverso una delibera del 4 aprile 2022 e da lì ehm, trasmesso in forma ufficiale al, al ministero della cultura eh, e eh, dopo pochi giorni appunto i musei accreditati sono stati entrati a far parte a pieno titolo della, ehm, eh, del sistema museale nazionale eh, come faccio a spostarmi ah, beh, ecco qui eh, allora eh, abbiamo detto cominciato nel 2018 eh, ma in questo periodo fino all'apertura del 2021 eh, c'è stato tutto un uh, percorso di accompagnamento in cui abbiamo cercato di eh, pubblicizzare, dare conoscenza alla comunità dei musei di quello che era o voleva essere stea museale nazionale poi regionale c'è stata come forse qualcuno di voi ricorderà questa prima iniziativa dell'8 aprile 2019 e da aprile 2019 a settembre 2021 quindi un lungo lasso di tempo caratterizzato peraltro dalle difficoltà pandemiche che conosciamo ha compreso um, per noi una eh, per il sistema museale nazionale ha coinciso con una serie di operazioni da un'indagine conoscitiva che abbiamo svolto, che ha compreso un coinvolto un centinaio di musei regionali. Ha un test vero e proprio sul questionario dei look, che ha compreso in questo caso un numero un po' più ristretto di, eh, di, di musei perché volevamo la loro opinione eh, ovviamente preziosa di chi opera direttamente nel settore e soprattutto uh, c'è stata l'implementazione della piattaforma, perché al contrario di altre eh, regioni eh, abbiamo deciso di eh, adottare una piattaforma autonoma, non quella che metteva eh, a disposizione il Ministero eh, il Ministero della Cultura per due ragioni sostanziali, perché da un lato il nostro questionario Luc Seppur adotta integralmente eh, i, eh, il sistema dei livelli uniformi di qualità e valorizzazione, però in qualche, eh, in qualche caso li espande o, o meglio in alcuni casi noi abbiamo introdotto degli altri campi che servivano ad articolare meglio alcune informazioni perché ritenevamo le ritenevamo di, eh, di utilità per conoscere meglio alcuni aspetti eh, specifici. E, e poi e soprattutto uh, pensavamo di utilizzare come poi è stato questo incredibile bacino di eh, informazioni determinato da, da, da questi questionari che come <ride> ormai tutti voi sapete pure eh, sono piuttosto eh, complessi. Eh, di utilizzarlo per eh, elaborazioni statistiche, per analisi su, eh, sull'insieme della, eh, o una, una parte sostanziale della realtà museale, così come poi effettivamente è avvenuto. Nel frattempo è cominciata e ha continuato eh, questa collaborazione con la Fondazione Scuola del Patrimonio, per cui eh, abbiamo collaborato ai corsi che mano a mano la, la, la scuola veniva eh, organizzando proprio anche in accompagnamento alla, eh, alla crescita, all'organizzazione del sistema museale nazionale. E infine il 23 novembre c'è stata questa giornata di lancio, gemella rispetto a questa. Eh, qua vi ho riportato questo piccolo screenshot di un video che poi eh, anche in questa occasione eh, Beatrice eh, vi illustrerà e che serve materialmente operativamente a darvi qualche prima informazione su uh, come operare sulla piattaforma eh, brevissimamente solo questa questa slide di riassunto finale di quello uh, che poi è successo dal punto di vista dei numeri eh, i musei rispondenti che quindi hanno compilato il um, il questionario eh, durante questa prima finestra sono stati circa un terzo del totale, cioè di tutti i musei non statali della regione, eh, per caso insomma le, le due torte sono speculari e rispetto ai rispondenti circa eh, due terzi, cioè il 71% di fatto è stato accreditato, cioè i 102 eh, musei, e, e abbiamo una minoranza però di musei che ancora eh, presenta eh, qualche qualche difficoltà e che quindi non sono stati accreditati in questo passaggio. Cosa è successo dopo? Ecco, ovviamente a partire da aprile, cioè a, a conclusione della nostra istru istruttoria, e devo dire eh, forse anche da prima, insomma da, a, dal momento della, della, della chiusura de, al 15 gennaio della finestra di accreditamento, abbiamo cominciato a lavorare sui dati eh, pervenuti che potevamo ehm, desumere da, dall'insieme dei questionari. Preziosissimi, una, ehm, una miniera di informazioni per molti aspetti, anche se, come peraltro accennava Cristina, come eh, ci siamo resi conto, eh, e non solo noi, Regione Emilia-Romagna, che il questionario scontava, pur a pochi anni dall'elaborazione. Eh, come dire un invecchiamento anagrafico eh, e d'altro canto strumenti di questo tipo sono fatalmente rigidi eh, quasi mai riescono a restituire la ricchezza di un'organizzazione così complessa come eh, come un museo ciò nonostante. Eh, abbiamo cominciato a elaborare i dati che sono stati poi illustrati eh, in una primissima occasione durante la conferenza stampa di aprile, del 21 aprile, attraverso la quale come regione davamo eh, ragione di, di, di questo percorso che è stata eh, molto partecipata anche dai media, soprattutto si è sottolineato come... Ehm, questo percorso per la prima volta avesse una valenza nazionale cioè i musei accreditati eh, non sono accreditati così come accadeva nel vecchio percorso del, degli standard di qualità solo ehm, in seno alla regione ma sono a tutti gli effetti eh, a livello nazionale eh, musei eh, di qualità. Ehm, Contemporaneamente abbiamo cercato di fornire eh, la massima visibilità ai musei accreditati di dar loro una finestra in questo senso eh, da questo punto di vista sui social ad esempio eh, attraverso la conferenza stampa eh, ovviamente. E vedete questo questo piccolo logo che ci siamo inventati in casa eh, e che quindi rappresenta il, um, il logo dell'accreditamento per quanto riguarda la regione Emilia Romagna in mancanza per ora di un logo a livello nazionale perché insomma a livello nazionale non è ancora chiaro quanto questo eh, poi possa comportare e stiamo lavorando anche eh, su questo fronte. E, um, e da giugno in poi <ride> Abbiamo lungamente lavorato sulla piattaforma. Che, come alcuni di voi sanno, eh, perché ah, si sono scontrati diciamo, con eh, alcuni problemi dal punto di vista eh, informatico, presentava delle, delle criticità. Era lo scotto da pagare al noviziato, era la prima volta, e quindi, eh, ovviamente, questo era in, in qualche misura inevitabile. Però eh, Sull'evoluzione davvero abbiamo lavorato molto, è stato un lavoro eh, che, che, nel, nel quale ovviamente ci ha accompagnato la società eh, DM. Eh, non, semplice, non semplice, perché poi c'era anche l'interazione con la stessa eh, regione Emilia Romagna e il settore informatico, eh, però pensiamo che dal punto di vista della usabilità soprattutto della piattaforma, eh, questa con cui vi troverete a interagire sia sicuramente, eh, questo sia uno strumento sicuramente eh, migliorato, migliorabile anche grazie all'infinito, anche grazie um, al vostro feedback, ma insomma questo è già uh, un, um, un sicuro miglioramento rispetto al precedente. E, e poi soprattutto dall'inizio della, praticamente dalla chiusura della piattaforma abbiamo uh, attivato uh, delle iniziative formative e informative, quelle cui poi accennava eh, Cristina, eh, che hanno accompagnato i musei in questo, in questo percorso, da un lato di maggiore conoscenza sempre della, ehm, del sistema museale nazionale, di quello che significa o, e che noi vorremmo eh, significare, e noi intendo non solo sistema museale regionale, ma eh, comunità dei musei, quindi voi con noi, ehm, sono stati organizzati alcune di queste attività. Eh, come ricordava eh, Cristina, sono in eh, linea di continuità con quello che già eh, il settore, ancora prima l'IBC, aveva organizzato ed elaborato. Ma in particolare, eh, anche sulla base di quelle che sono state le analisi eh, desunte dalla. Uh, dai questionari di accreditamento ci siamo concentrati soprattutto uh, su due temi il digitale che era un tema ineludibile soprattutto uh, dopo la pandemia e l'accessibilità intesa non solo come ehm, strumento a favore delle persone con uh, disabilità ma come processo strategico di miglioramento all'accessibilità per tutti eh, e fin dalle prime fasi di progettazione degli allestimenti, delle mostre, degli eventi. E, ancora eh, è fondamentale, eh, abbiamo eh, riattivato il contatto con tutti i musei, tutti, sia gli accreditati che i non accreditati avevano partecipato a questa prima finestra eh, per descrivere loro per verificare con loro quelle che erano state le eventuali criticità che ci sono anche nel caso dei musei accreditati ovviamente in numero eh, minore eh, ma che pure sulle quali però era necessario lavorare quindi eh, ci sono stati confronti riunioni eh, sopralluoghi eh, proprio perché da, no, per noi fin da subito l'accreditamento non finisce con eh, l'emanazione dell'elenco del dell dei musei e il bollino di qualità, ma è un processo che continua nel tempo e che non è mai finito, perché poi eh, lo, lo stesso accreditamento ha una durata limitata, dura tre anni, poi eh, il museo eh, dovrebbe rifare il percorso. Ed è inevitabile perché i musei stessi sono ehm, strutture che evolvono nel tempo, non dico da un giorno all'altro, ma rapidissimamente perché il contesto poi nel, nel quale si trovano eh, è tale, di cui sono in qualche misura dei, dei barometri. Eh, è per questo insomma che questa interazione che eh, abbiamo attivato avendo come virgolette, pretesto i risultati dell'accreditamento, ma che poi è di fatto una modalità per creare una comunità di, eh, di musei, una comunità museale eh, sempre, sempre più coesa. Perché eh, i problemi, sappiamo, sono, sono molti, eh, ma l'unica strada per cercare di risolverli è appunto cercare di farlo assieme e unire le, eh, le nostre forze. Io a questo punto lascio la parola a Bea perché possa operativamente spiegarvi come... Eh, che cosa succede può succedere da, da adesso in poi ricordo che così come è successo per la prima finestra eh, in realtà eh, durante l'intero percorso della finestra il eh, gruppo del sistema museale eh, da un lato e anche il, um, eh, il personale del um, DDM dall'altro è stato a disposizione tutti i giorni e eh, costantemente eh, per eh, rispondere alle domande ai dubbi che inev inevitabilmente ci sono e alle criticità che si sono presentate da un lato sul piano informatico e, e ovviamente anche sul ehm, sui contenuti degli, degli stessi look eh, siamo qui per cercare di, di aiutarvi per quanto possibile eh, grazie a tutti e buon lavoro.